So che anche le menti orientali hanno assimilato questo concetto in un modo orribilmente distorto. Ma se tu ora dici a un tuo amico o parente, sto andando all'ashram per tre giorni, diventeranno molto gentili nei tuoi confronti. Ti chiederanno perché, qual è il problema? Deve esserci qualcosa di sbagliato nella tua vita. Stai andando nell'ashram per curare una ferita, per trovare conforto. Deve esserci qualcosa di veramente sbagliato nella tua vita o devi essere troppo vecchio per la vita. Altrimenti perché vorresti andare in un ashram? Quest'idea si è insinuata anche in questa cultura. Essenzialmente... Se sei vivo solo in parte o sei parzialmente vivo, essere parzialmente vivo, essere parzialmente vivo è una tortura terribile. Molti di voi hanno partecipato a quei corsi di scienze e sono sicuro che avrete aperto rane e scarafaggi, vero? Erano creature belle e vivaci, ma voi li avete aperti perché volevate trovare il loro cuore, il fegato e i reni. Vivi a metà. Essere vivi a metà è una tortura. Lo avete visto? Essere vivi a metà è sempre stata una tortura. Questa è una tortura che... Un ampio segmento dell'umanità sta affrontando in questo momento, perché sono vivi a metà. Solo una parte di loro è diventata viva. Solo la loro fisicità e la loro mente sono diventate vive. Il resto deve ancora diventare vivo. Le persone vive a metà soffriranno per ogni cosa. Soffriranno l'ignoranza, soffriranno l'educazione. Soffriranno la povertà, soffriranno la ricchezza, soffriranno l'essere soli, soffriranno l'essere in una relazione. Se non sono sposati soffrono. Se sono sposati allora loro... Se non hanno bambini ne soffrono, come se i bambini, se ci sono, possono venire da te e morderti. Lo fanno. Niente figli. Che cosa stai soffrendo? Ma anche di questo soffrono. Mostratemi solo una cosa che gli esseri umani non stanno soffrendo ora. Solo un aspetto della vita che gli esseri umani non stanno soffrendo in questo momento. Stanno soffrendo praticamente ogni cosa, non solo la vita. Stanno addirittura soffrendo la morte prima che essa accade. Vedete? Lui sta pensando di costruirsi una piramide. Quello che è e quello che non è. Soffrono ogni cosa. Questa non è... Non stai soffrendo la solitudine. Non stai soffrendo la compagnia. Non stai soffrendo la ricchezza. Non stai soffrendo la povertà. Quello che stai soffrendo è che sei vivo a metà. Stai cercando disperatamente di diventare pienamente vivo attraverso i soldi, attraverso l'alcol, attraverso il sesso, attraverso il viaggio o venendo nell'asharam. In tantissimi modi stai in qualche modo provando a renderti vivo pienamente, il che deve ancora accadere nella sua pienezza. Ogni tanto provi un'esplosione di vitalità, ma poi di nuovo si abbassa. Quindi, quando sei costantemente vivo a metà, il piacere diventa una parte importante della tua vita, una parte molto importante della tua vita. Senza il piacere non puoi esistere. Il piacere diventa fondamentale nella tua vita, quando sei vivo solo a metà. Quando la fisicità è tutto ciò che conosci, il piacere diventa di immensa importanza nella tua vita. Se diventi pienamente vivo, diventerai così beato, gioioso, estatico senza ragione. Esplosioni di estasi dentro di te senza alcuna ragione. È quasi imbarazzante. Ora. Il solo pensiero del piacere semplicemente svanisce. Sentire il bisogno di alcolici, sentire il bisogno di qualche tipo di cosa piacevole semplicemente svanisce dalla tua mente perché sei pienamente vivo. Quando sei pienamente vivo il piacere scompare. Quando sei mezzo morto il piacere è una cosa importante, molto importante.